tutto bene, senti, una sorpresa, da sotto, da sotto. oggi mano a cinema, Anastasia yeah! oggi mi porta al cinema, e mi fa vedere un film bellissimo, e abbiamo deciso di fare una cosa, di portarci un sacco di snack, così ce li mangiamo. Eh forse sì, l'ha capito. E papà gliela ha detto. Allora cuccinellina stavamo dicendo che oggi andiamo a vedere i puffi. Vero? Sì. I puffi con i piccoli blu. Dov'è <ride> che sono piccole? Non sono blu, però sono piccola. Amore sei carina. Anche tu, amore, sei carina. Hai eh. visto eh, che bello secchietto? Me l'ha regalato una mia amica. Mm. Mm. Anche dello zecchietto con la testa Ah sì, veramente. Ho vuole uguale. Sì. allora cosa ci portiamo sì, al cinema? allora biscottini Biscottini, carbone quello nero che è buono però è tutto il I gli altri biscottini poi i, crackers. I, crackers, i cracker i cracker di cracker di cracker di cracker di carbone, di sì, no? Poi cracker di uo. oh, I uovo. I cioccolatini no. e poi. Così se ci prendiamo qualcosa da bere Ce lo possiamo mangiare Un altro Un altro ancora uguale Ancora cioccolatini E bombasta basta direi basta Vai ancora Patatine Buonissima un po' portare solo queste tre cose cosa devo fare adesso metti là dove la game ok non mi piace questo video adesso ci vediamo adesso ci vediamo qualcosa per portare il sesso vabbè ma lei pensa che io faccio tanta ginnastica sì. e non se ne accorge ma sì, noi eh, vanno a cenare e li mangiamo esatto faccio cinque ping se qualcuno li vuole sì. ci dà i soldi 5 euro, euro. Eh no, e noi non danno qualcuno va bene amore che mm -hmm. buongiorno signor giudice <ride> siamo tornati questa volta non abbiamo portato niente da casa Ma vogliamo vedere i puffi, puffi. Mm, sembra che non avete proprio niente vabbè vi do il 我們期待 Ma non volete proprio capire Che non potete entrare Ma, ma cosa è successo alla tua pancia? Ha stato una bimba Sì, eh sì, una bimba Ma se sei tu la bimba Vieni qua che ti controlla Cosa mi deve fare, signor giudice? Un'ecografia Aiuto Oh, la bambina sta bene eh? Dai, butta poi l'occhetto ma la, la faccio io eh, che tanto non c'è di casa una caramella per la posso dare grazie no, sì. questo è mio no. se lo la mia mamma così se voglio lo, lo riporto a casa capito? ci rivediamo eh ciao oh, Bruno questo giudice è troppo furbo ma io sono più furba di lui e adesso ti faccio vedere una cosa guarda eh guarda cosa ho trovato <ride> oh madonna quel che patatino! ma dove la sapete quel che passadino? Eh, che queste patatine sono la nostra sorellina quindi con una coperta non sai so che le, le, le patagine sono più piccole? eh ma anche lui è piccolo eh. adesso dobbiamo fare in modo che non ti aiuta una bambina si sì. tu sei bellissima no, tu sei bellissima allora eh, no, tu allora avvolgiamo ah, qua così qua, qua così e qua facciamo finta che c'è l'apertura Però al giudice gli dobbiamo dire Che la nostra sorellina sta facendo la nanna E che non si deve avvicinare Andiamo Buongiorno, Buongiorno. signor giudice Ancora voi non mi sopporto più Questo sta per iniziare Mancano solo due minuti Se non avete gli snack Potete entrare Non avvicinare tanto Che la bambina sta dormendo lasciate un like questo video iscrivetevi al canale e di un e condividete il nostro video con i vostri sì. amici ciao e, ragazzi, con le mani tutte sporche sì,